Questa originale iniziativa finanziata dal Consiglio regionale che fa tutto un lavoro prodromico per arrivare poi alla definizione dei vincitori del premio, la cui giuria è presieduta da, da Ciamaraini. E, mh, la vicinanza del Consiglio regionale è evidente, eh, tra l'altro c'è anche la volontà di lavorare ad un parco letterario su Benedetto Croce che potrebbe trovare l'originalità sul profilo eh, nazionale e che non dovrebbe dimenticare, eh, come spesso accade, gli spazi finanziari indispensabili poi per valorizzare e veicolare le proposte culturali e fra le proposte culturali credo che questa eh, che è organizzata nella memoria ma anche nella conoscenza e nella divulgazione di Benedetto eh, Croce che ha nell'origine abruzzese un eh, particolare profilo eh, di presenza e di essenza credo che debba essere portata avanti al Consiglio regionale in una maniera veloce ma anche strutturata e ben ehm, organizzata, ecco, quindi oggi è stata un'iniziativa eh, lodevole alla presenza dell'assessore alla cultura eh, del comune eh, di Pescasseroli e io ho avuto l'onore di rappresentare la presidenza del Consiglio eh, regionale e attenderemo con fiducia eh, l'assegnazione formale del premio nelle giornate del 29 e del 30 luglio. Il premio parte in genere all'inizio dell'anno eh, coinvolgendo 42 giurie popolari, di cui 36 sono scuole di tutto l'Abruzzo, ma non solo dell'Abruzzo, da un po' di tempo in questa parte ci sta anche la Puglia, ci sta la Basilicata, ci sta le, le Marche, l'Emilia Romagna e la Toscana. Lì 1.500 giurati, tra cui la gran parte sono ragazzi delle scuole medie superiori, e indicano chi secondo loro sono i più eh, meritevoli di vincere. Poi la giuria ufficiale raccoglie queste indicazioni e decreta i vincitori che verranno presentati il 29 e il 30 luglio e premiati eh, il 30 luglio pomeriggio a Pescasseroli.